Ciao a tutti! Oggi vediamo queste particolari scatolette. Sono delle scatolette eh, costituite da un materiale morbido, molto resistente e può essere utilizzato per bijou, piccoli minerali, monete, fossili, medaglie e la particolarità è che segue la forma dell'oggetto è riutilizzabile più volte allora vediamo qui che c'è proprio l'incavo per aprirlo c'è anche scritto push devo spingere semplicemente con due dita si apre in questo modo e si posiziona l'oggetto che si vuole contenere può essere un minerale come in questo caso anche se ha uno spessore piuttosto rilevante come vediamo qui non c'è nessun problema perché è costituito da un materiale molto resistente nel momento in cui io vado a chiudere segue la forma dell'oggetto che potrà essere visto come se fosse sospeso sia da una parte che dall'altra senza problemi poi lo vado a riaprire e lo posso riutilizzare per un altro oggetto in questo caso una medaglia e anche qui è possibile vedere il fronte e il retro della medaglia essere posizionato anche verticalmente perché proprio la forma permette di stare verticale e quindi poter esporre qualsiasi oggetto come vedete i colori sono bianco o nero nella struttura qui proviamo a mettere un ciondolo in ambra in modo da poter vedere le eh, inclusioni dell'ambra sia da una parte che dall'altra queste scatoline sono molto belle anche per fare un regalo eh, un po' particolare e innovativo Vediamo anche qui che nel momento in cui noi andiamo a togliere l'oggetto contenuto la scatolina è riutilizzabile senza nessun problema. In questo caso ho posizionato una pietra e eh, il materiale plastico seguirà in modo molto morbido la forma della pietra. Come dimensioni abbiamo due dimensioni abbiamo visto prima le dimensioni più piccole questa invece è una scatolina più grande ecco qui sono state posizionate tre monete così anche in questo caso possiamo vedere il fronte e il retro come dicevo le misure di queste scatoline possono essere o 7 x 7 cm con uno spessore della struttura di 2 cm e una misura interna di 5,6 x 5,6 ecco in questo caso un bijou, un ciondolo da regalare molto particolare come dicevo in questo caso noi possiamo vedere tutto eh, l'oggetto eh, in tutte le sue parti ecco qui le nostre quattro scatoline bianche e nere la misura delle scatolette più grandi è 9x9 come eh, dimensioni totali oppure 7,6 x 7,6 cm all'interno. Abbiamo anche confezioni da 5 pezzi, trovate tutto sul nostro sito elettronicadidattica.com Continuate a seguirci e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica per restare sempre aggiornati. Io vi aspetto per i prossimi video, ciao a tutti, a presto!